Non so perché davvero l'ho voluto fare, perché mi sono convinto di fare questa follia assoluta, ma è vera. Cioè... Stiamo provando la sfida se... Cioè che non devo utilizzare assalto, è... è folle, è veramente folle Questo per esempio utilizza colpi di assalto, quindi non lo posso utilizzare Perché ragazzi non funziona solo con M4, SCAR o AUG Io Non posso utilizzare nessun tipo di arma che appunto usa proiettili medi Quindi si riferisce anche ai revolver, ai fucili ACOG come abbiamo visto prima Sarà molto divertente, che dite? Non credete? Speriamoci subito senza perdere tempo E poi vorrei andare un po' in giro a fare delle kill Perché è un po' di tempo che non gioco a Fortnite Credo una decina di giorni Perché io di solito ci gioco in live la sera sul sito Viola Con i ragazzi che mi seguono lì Se anche voi volete aggiungervi il link in descrizione Nella sezione live streaming mi trovate abbastanza easy What? Ma che cosa Fatto seriamente? Wow che figata Dicevo Però in questo periodo ragazzi sto avendo dei problemi di linea quindi non sto streamando Però se volete iniziare a seguirmi vi terrete già pronti per quando rinizierò Roba comunque ragazzi di pochissimi giorni tranquilli Intanto il link sta nella sezione live streaming Seguitemi bella per voi Intanto allora vediamo un attimo Mi sono fatto due kill molto politiche L'altra non so neanche io come l'ho portata avanti ma non mi interessa So che hanno aggiunto un botto di poteri la mappa Hanno aggiunto la zona di Tony Stark Molto carino devo dire la verità Tutte le modifiche mi sono piaciute veramente in botto Come dobbiamo ottemperare al problema Di non poter utilizzare degli assalto Un'arma precisa come un assalto A distanza, una pistola per esempio Non sarebbe male come idea non mi spiacerebbe utilizzare una pistola Credo che effettivamente sia una delle cose più intelligenti da fare al momento Non giocare sicuramente come ho fatto Quella potrebbe essere una tecnica per evitare di perdere un prossimo fight Ma intanto tralasciando la mia performance che veramente c'ha del tragico E soprattutto dobbiamo riempirci dei materiali Perché credo che sarà necessario build fightare di continuo Non potremo permetterci scontri a distanza ovviamente Perché non avremo armi effettivamente che spareranno a distanza Per esempio vedete, vabbè giustamente il gioco mi riempie di assalto Ma ci faccio molto caso perché. Perché è quello che non posso raccogliere Allora io direi Pegliamoci queste pozze Più che altro vado un attimo a, a pescare Per vedere se riesco ad acchiappare qualcosa di carino Qualc Qualcuno che sta pescando Sì Sì sì sì sì sì. Scusami fra Non ti offendere Questo ce lo dobbiamo eliminare in maniera molto easy ragazzoli No si sta curando Dimmi che ne hai poche Ne ho utilizzata solo un brado Quindi credo che Esatto l'abbiamo eliminato Meno male più che altro, vai, prendiamo l'arpione Questo non aveva niente? Aveva pescato fino ad ora, scusatemi Una bella slurfish. Ok, mm. roba carina Pure un cecco Hot flopper, ragazzi, però io questi non so cosa fanno Questo mi pare che fa lo stesso effetto del pepe... Cioè, no, ok, faceva saltare come ai tempi... Va bene, ho capito cosa Questo me lo utilizzo pure stesso ora E eh, che trovo quello di Midas Mamma mia, pensavo che fosse quello di Midas Già stavo tipo esultando, ma... Non credo che sarà così semplice da trovare, insomma Lo spawn è tipo 0,0 qualcosa, cioè cosa di folle Allora direi, andiamoci a prendere l'apprevigionamento Che è sicuramente utile C'è il drop, l'airdrop. E poi vediamo un attimo se riusciamo a trovare qualche altro nemico. Intanto il nostro set. com'è costruito male? Tipo cosa ho combinato. Mi è fatto prendere pure un bel vantaggio, eppure l'avevo sentito. Sta sotto, raga. Come si è messo sotto? Di quanto sta sotto? Come fa a star sotto? Ah. Bella aperta il eh vabbè ti è andata un po' malaccio, te la sei giocata molto male quindi mi spiace per te Non credo che mi interessi qualcosa Continuo ad andare verso l'airdrop come se non fosse successo nulla ragazzoli Il tempo vola, il tempo vola quando ci si diverte assieme Mi raccomando ragazzi tra l'altro utilizzate sempre solo il codice creatore fortu che vedete qui in alto all'interno dello shop Non lo dico spesso ma io ormai lo do per scontato ragazzi 5 lettere, una garanzia, tra l'altro diventate pure più fighi se lo mettete quindi posso in voi io lo farei Airdrop, vediamo un po' Prima però avevo un, lasciato un cecco Quasi quasi me lo sarei dovuto prendere Era, era l'unica arma a distanza che No, bravo, ce n'hai una alle spalle, ti prego Guarda, te lo dico col cuore Veramente, ce n'hai una alle spalle Vabbè, non gli interessa evidentemente Fratello, so che stai là, guarda, te lo dico con il cuore Stai nel cespuglio, lo so Ah no, non stai manco nel cespuglio Cioè la cosa non ti riguarda proprio Cos'era? Cos'era? Sono confusissimo C'è un altro nemico, so che c'è No ragazzi, calmi, non so cos'è stato Non so cosa fosse, sono spaventatissimo Era qualcosa, ma da lontano non ho capito cosa fosse Qualche novità dell'ultimo aggiornamento Ah Sosti roba. Non hai capito. Ma che è sta roba? Uso, Allontanatevi. Ma è imprevedibile un colpo a questa distanza. Per, almeno per i miei standard. Non utilizzo tanti fucili di precisione. Quindi. Sono dei. Che cosa? Ma che? Mamma mia, ma che inquietudine quei bot. Cosa stanno facendo? Stanno ballando i balli di TikTok. Non so tanto i bot fermi che ballano, ma il fatto che ballano i balli di TikTok. Che mi inquieta. Allora, quello non sta salì. salire No, io mo ti do un colpo. Ovviamente è andato male, devo, devo levarmi seriamente questo coso da mano ragazzi perché non lo so utilizzare Mamma mia, io non so cos'è successo, so solo che sta arrivando un altro nemico che stava sotto di noi Ma questo tipo mi ha tipo salvato, così stanno sparando a vicenda Ma io non sto più capendo cosa sta succedendo, i bot, le cose, ma che aggiornamento è eh? ma, ma ce la fate tutte e due qua, mannaggia la miseria, ma qualcuno mi spiega cos'è Iron Man Oh, Calmi, spassa E poi sta sto coso di Iron Man Quasi quasi me lo metto al posto del Sto sparando me Stava sparando me mm, Credo di sì Uh No, non doveva andare in questo modo È distrutto L'ho praticamente distrutto È morto Per forza Ok, per forza scusate Mamma mia, aveva solo vita La cosa non mi piace Perché vuol dire che appunto non aveva Cure di alcun tipo Per eh, gli scudi mm, Dai, no, teniamo dei nemici davanti Perché Questo come funziona? Funziona male? Non funziona come dico io Ah, ma sono automatici i colpi, tipo Ah, ma che è sta cosa OP? Eh? Ma è fantastico Bella per te, frate no, Allora, scusami Grazie, stascia Tanto qua posso mettermi a darvi un po' fastidio Vi spiace no eh Si stanno surriscaldando i guanti O sti cosi non ho idea di come funzionino Ragazzi sono abilità che non ho mai utilizzato Solo a... colpi di fucile a pompa, mamma mia, meno male Veramente sto giocando con, uh, con una spina al fianco, devo capire Quello dove è stato eliminato, qua? C'è una cosa oro, vabbè lancia razzi mi pare sì. Eh, che dici, ce lo prendiamo? No, sta qualcuno È tutto carico, sì, almeno sì Almeno questo Calmi e Questo è pericoloso Non è male Non è per niente male come player, sa quello che fa Solo che sta arrivando anche altra gente No, lo sparo era vicino, lontano Non l'ho capito, si sì, è lontano Va bene così La cosa più intelligente da fare attualmente è questa Non ce la fa col ping, non ce la fa col ping Gli faccio danno, gli faccio danno perché non ce la fa col ping Non ce la fa materialmente Ok Mi fa piacere per te man Modifica, ha così paura ragazzi che non vuole fare nulla Cioè, è serio frate, dai, 19 ancora, quant'altra vita Cioè, è veramente scandaloso, E dai, basta frate Lascia stare, lasciati andare, non fa nulla Non si offende nessuno, eh C'è un flopper, un paio di scudi Cioè, non sto messo benissimo, eh Non è che devo dire, vabbè, fatta Anzi, anzi, ah, ma posso fare questa cosa? Quando me la volevate dire, raga? Poi in ritardo, me l'avete detto. Cioè, la prossima volta è un po' prima, eh, che dite? Mm. Sono un altro tipo là Devo cercare di non farmi notare Per nessuna ragione al mondo Che dite, raga? Sono un po' indeciso sul da farsi Sono un po' indeciso se dare fastidio Se non dare fastidio Questi li vedo molto agguerriti Ha poca vita, però, questo tipo mm. Allora Pozze piccole E poi subito flopper Perché sta arrivando un altro Che ci massacra a breve questo tipo è un simpaticone, vedo Oh, madonna Ok, c'è cioè il potere è bello, quello fresco, quello fresco di Tony Stark Quello fresco incazzoso E tengo un altro alla sinistra che mi spara Ok, questo all'improvviso mi fa partire un raggio, non me ne accorgo manco Questo è un problemone Allora, vi spiego un attimo la mia situazione del cavolo, ragazzi Allora, quello all'improvviso, quello sulla destra, mi fa partire un colpo di Tony Stark Quello super potente e mi sfonda tutti i muri quindi devo fare in modo di eliminare questo tizio senza far capire all'altro dove mi trovo E devo provare a far così per forza Per ora concedo il vantaggio tattico a questo tizio che ho sopra Perché sinceramente di vedarlo non me la sento E raga gioco così per un attimo Cercando di non farmi sentire Tanto qua sopra ho chiuso tutto, le strutture sono tutte mie oh, Però sta scendendo questo frate Mi pare che si sono raggiunti reciprocamente. Stanno uno vicino all'altro Questo ha preso pure l'elicottero Campo a te Madonna, sta scherzando? Stanno scherzando? Stanno scherzando entrambi, spero <ride> Cosa hanno creato? Mamma mia, uno è morto No, ragazzi, è morto quel tipo Non capisco dov'è, non è qua dentro, per forza sarebbe già morto È qua Ok, una terra, manca l'altro, è morto, no, si è curato Il fatto è che questi colpi hanno una piccola area. Ma appunto, è piccola Mamma mia, che potere di Tony Stark! Che battaglione! Che battaglione, frate! Vinta la sfida! Se utilizzo un assalto il video finisce oppure devo vincere senza utilizzare l'assalto? Mamma mia, ragazzuoli! Il panico!